Oggi voglio parlarti velocemente di eh, braccia aspiranti. Che cosa sono i braccia aspiranti? Sono dei bracci, chiamati così perché hanno la possibilità di snodarsi, quindi delle aspirazioni, quella parte di snodo è un canale in realtà, e alla fine del braccio c'è un cappellotto che può essere più o meno stretto, Può essere trasparente come di altre tipologie di materiali dove eh, c'è l'aspirazione localizzata. Quindi ti ricordo che il braccio aspirante lo puoi installare un po' ovunque a patto che ci sia un'aspirazione con un ventilatore apposito che sia a valle del sistema e che eh, espella poi l'aria. Eh, venga espulsa l'aria all'esterno. Fida da quelli che sono bracci con cappellotti molto grandi perché a differenza di quello che si può pensare è controintuitivo più è grande il cappellotto più ovviamente la velocità in termini di aspirazione diminuirà e non si può andare a montare un motore molto più grande perché comunque i tubi sono piccoli ci può essere un problema di forti, forte rumorosità. Quindi il cappellotto deve essere più stretto possibile e andare a localizzarlo nell'aspirazione, nel punto di aspirazione che ti interessa.